Ciao, questa è la seconda parte del mio video Ask, se ti sei persa la prima vai subito a recuperarla, la puoi trovare nelle id info oppure sotto nel box informazioni. Non so perché a un certo punto ho continuato a tenere le cuffie, ma vabbè, non fateci caso. Buona seconda parte. A proposito di Serpeverde, visto che sono passati 20 anni dalla saga cinematografica, a cui riconosco di avermi fatto avvicinare anche ai romanzi, alla luce dell'esperienza maturata in tutte e sette le storie. E della tua maturazione personale. Se oggi dovessi indossare il cappello parlante. il risultato di una interessante discussione con lui. Potrebbe essere il venire destinato a quale? Casa. Allora, per quanto io non faccia mistero della mia simpatia per il buon Orest Lumacorno. Ti faccio prima... Faccio prima a dirti a quale casa non gradirei essere destinato che eh, serpe verde perché va bene che serpe verde perché va bene il coraggio, va bene tutte le caratteristiche positive di cui possiamo parlare per ore. Però il discorso è che io no, cioè non dimentico, non dimentico, per esempio, come sia stato trattato come un cane Harry durante tutta la saga e dal professor Piton finché non è morto, e altresì e anche dallo stesso Giacomo Malfoy fin quando praticamente non, non ha iniziato ad avere paura verso la fine della saga, quindi eh, diciamo che escluso Serpeverde, ogni casa potrebbe, potrebbe essere papabile, anche se. Anche se magari potrei dire che Mi danno spesso del coraggioso nella vita reale eh, L'unica altra casa eh, Che abbia a che fare col coraggio che non sia serpeverde È eh, Grifondoro E so che molti pensano che questa sia una casa banale Però sinceramente io mi sono sempre rivisto non tanto per Harry, che se ti ricordi non è il mio personaggio preferito ma per i gemelli Weasley eh, i fratelli Weasley, non so perché ho detto gemelli come se fossero tutti e sette gemelli per la presenza di Lione, di Ron ecco ragazzi sono stato interrotto e non mi ricordo più quello che stavo dicendo eh, probabilmente stavo blatterando qualcosa a proposito delle case e sono sicuro di aver detto più o meno che non mi ritrovo in uh, Serpeverde eh, diciamo che eh, la casa del cuore è Grifondoro e poi tutte le altre meno che Serpeverde sono potenzialmente papabili questa risposta mi rendo conto che è impostata in modo orribile caro caro ti chiedo veramente scusa per questa um, prestazione brutta proprio la tua domanda che ci avrei messo un'ora a scrivere ma tant'è eh, a parte Harry Potter c'è un'altra saga fantasy che hai seguito o magari ne hai sentito parlare e saresti curioso di provare ad assaggiare? allora tutti o tutti i fan del, del fantasy, quelli veri mica come me che sono un monosaga mi rimproverano di non aver ancora provato il, sig il Signore degli Anelli. Quindi, rimando, rimando, rimando, anche perché ho perso proprio l'abitudine il, il, alla lettura, ma prima o poi dovrò recuperare Il Signore degli Anelli, partendo dai libri, perché <coughs> i vent'anni d'amore nei confronti di Harry Potter mi hanno insegnato che le saghe cinematografiche Possono essere un taglio e cuci mostruoso, oltre a scene inserite alla membro di quadrupede e quant'altro. Vinci un miliardo di euro con cui puoi fare tutto quello che vuoi e sistemarti a vita, ma hai una condizione: dovrai trasferirti fuori dall'Italia e non ci potrai tornare prima di aver compiuto almeno 70 anni, e anche allora solo in vacanze brevi per un massimo di 30 giorni l'anno da quale nazione ti faresti adottare per trascorrere tutta la vita? beh, tesoro l'unico deterrente per il quale io aspetto a cambiare nazione eh, oltre ai soldi che non sono compresi perché ho appena vinto un miliardo di euro è una legge italiana che prevede la decultazione completa della pensione a sei mesi dalla residenza all'estero <coughs> credo che si debba chiamare legge di non trasferibilità quindi una volta che ho vinto un miliardo di euro ma chi se ne frega della legge della non trasferibilità e di conseguenza chi se ne frega di non poter tornare in Italia se non all'età di minimo 70 anni e per massimo un mese nel senso se arrivo a 70 anni magari gli acciacchi sono di più o magari no, non possiamo saperlo un mese di vacanza in Italia direi che è più che sufficiente, e non per una sola città, ma anche per due o tre quindi non mi parrebbe una grossa limitazione io direi che si potrebbe fare quanto alla nazione che vorrei mi adottasse mm, vediamo mi viene da dire l'Olanda perché l'olandese è importante per la comunicazione ma non impedisce di trovare comunque un lavoro eh, all'inizio dici cosa te ne fai di un miliardo di, di un lavoro se vinci un miliardo di euro è eh, perché il lavoro viene impegnati in Olanda perché fanno meno storie sulle sostanze terapeutiche eh, in Olanda perché se trovassi due partner contemporaneamente sappiate che si può contrarre unione civile a più partner hai mai visto il film o letto il libro di Chiamami col tuo nome? Se sì, ti è piaciuto? Ti è piaciuto? No, non l'ho visto, non ho letto il libro. Sicuramente se lo vedrò, preferirò leggere prima il libro per i motivi che ho spiegato al nostro amico Grizzly. Eh, non l'ho visto e non ho letto il libro perché, ma il sopporto di. Leggere o di vedere qualcosa soltanto perché la leggono e la vedono tutti Domanda personale a cui io la leggo perché non me la ricordo bene e poi valuto se risponde A cui non sei ovviamente obbligato a rispondere In che rapporto sei con i tuoi genitori? Mi di capire che non vivono con te o sbaglio? Scusa la curiosità, forse è un po' invadente Beh, no, eh, l'ASK ve l'ho aperto io Quindi eh, diciamo che sono rischi del mestiere nel senso non me la sento di, di essere arrabbiata per una domanda del genere ci sono le domande che fanno arrabbiare o che mi dicono ma in che anno siamo finiti ma non è questa la domanda fastidiosa eh, i miei i rapporti con i miei genitori sono interrotti sono interrotti perché ehm, non tutti sono nati per fare genitori non tutti sono nati soprattutto per fare genitori di figli LGBTQ+, tra cui io. Eh, non si può cavare il sangue dalle rape, dice un detto italiano, per cui io... ...di cambiare modo di pensare, carattere, modo di trattarmi e eh, chiedo alla vita che mi impedisca di tornare in quelle mura. Eh, ti dico anche una cosa... Sono dell'idea che se io avessi avuto una famiglia amorevole avrei voluto staccarmi lo stesso perché ehm, l'Italia soprattutto nei confronti delle persone con disabilità ma non solo non entra nell'ottica che i genitori non sono eterni e quindi non dà la possibilità alle persone disabili anche con una famiglia amorevole Distaccarsi facilmente dai genitori, io vivo con altre persone l'ho sempre detto e sempre lo dirò perché non c'è niente di male perché con la pensione che prendo non, non durerei un mese eh, soprattutto considerando che devo pagare dovrei pagare dei costi di assistenza che in questo momento non sto pagando sto dando soltanto un, un piccolo contributo mensile eh, alle persone che mi ospitano perfettamente in linea con le mie possibilità economiche mi era eh, rimasta qualche domanda da parte di Filippo del canale Mr. Life and Home a cui faccio i complimenti perché nonostante eh, non ricordo che avesse partecipato a un mio ask mi ha dato degli spunti molto interessanti racconta uno scherzo che faresti ad un amico allora quindi viene un trattato psicologico perché io non vivo ormai più le amicizie dal vivo Quindi nonostante io sia una persona molto ironica che ride tanto Che eh, entro certi limiti che in realtà non conosco nemmeno io Accetta pure gli scherzi Però onestamente eh, non vivendo praticamente le amicizie Essendo stato isolato non solo qua ma anche quando abitavo a Milano per altri motivi. Se no non me ne sarei andato, non saprei rispondere allo scherzo. Poi, la cosa che ti fa arrabbiare di più il non detto. Perché, pensaci bene, no? Se una persona ti dice una cosa che non ti piace, però te la dice, hai comunque la possibilità di mettere in piedi una. Chiamiamo la difesa. Però, ti faccio un esempio: mi è successo recentemente. Se una persona, per mesi e mesi e mesi, continua a mandarmi buongiorno caffè, a cui io rispondo perché mi fa piacere ricevere, non mi risponde indietro niente. E quando io <coughs> faccio una richiesta più specifica, mi risponde: Eh, ma io ho problemi sul lavoro, è un anno che non mi pagano, bla bla bla ma se voi state zitti se voi non condividete quello che provate come fanno le persone a capirvi quindi veramente un messaggio che io voglio portare grazie a questa domanda Filippo se voi, se voi avete qualcosa che non avete due strade molto semplici o condividerla o semplicemente come accade anche a me perché udite udite sono un essere umano Dile, guarda, è un periodo che non mi va di parlare, niente di personale, non te la prendere, non ho nulla con te. Quando mi passa, ci sentiamo. E fine. Finito. Stop. Quindi? Da 1 a 10. Quanto riesci a perdonare? Ma guarda, ehm, bisogna fare la distinzione tra perdonare e dimenticare, secondo me. Perché io posso anche perdonarti un torto nel senso che non mi fa più rabbia sentire il tuo nome Però decidere di non dimenticare Quindi allontanarti comunque Ho imparato che il perdono non è qualcosa dal significato univoco Cioè il perdono non è soltanto vieni qua, abbracciami, non parliamo ne più Non è successo niente C'è anche quello Però uno può comunque decidere di perdonare un'altra persona per se stesso E tenerla comunque lontano quindi da 1 a 10 ti rispondo forse un 9 perché ci sono due cose e due persone che non sono riuscito a perdonare di cui non voglio parlare, però a parte questi due casi che su 32 anni di vita direi che non sono così tanti e non ci possiamo lamentare, di solito perdono in, un, in una delle due maniere sopra descritte. Il tuo migliore amico si innamora di te. Come reagisci? Allora... Qui bisogna lavorare di empatia perché come ti ho detto prima non, non ho un migliore amico vissuto o delle persone anche di sesso maschile a cui voglio bene alle quali mi dispiacerebbe se accadessero cose brutte e con le quali so di eh, potermi confidare ma il problema non si pone perché il migliore amico nel senso ampio del termine che tu vedi che sia una volta alla settimana, una volta al mese, una volta all'anno ma che comunque vivi non c'è non, non è gay, non è etero la risposta è che dovrei trovarmi Sostanzialmente Bisogna vedere se questo amico Mi attira almeno un po' Perché c'è tutto quello che volete Ragazzi ma I primi Secondo me due o tre anni di relazione Un minimo di attrazione sessuale cioè, eh, L'amore È qualcosa che viene dopo Che va distinto dall'innamoramento Quando sei innamorato Puoi anche farlo una volta al mese Ma il tuo amore è sempre quello poi che la sessualità cambi dopo 8 anni che secondo me tutte le coppie prima o poi si dovrebbero aprire qui avremo un vaso di Pandora che lasciamo stare altrimenti invece che un ask viene un trattato di, di poliamoria però mm, diciamo che mi limito a rispondere questo mi dovrei trovare e mi dovrei trovare, mi dovrebbe attrarre un minimo perché nei primi tempi di una relazione c'è bisogno di di suonare la, la, la, la tromba speriamo che youtube non si scandalizzi non so magari potrebbe essere che io non aspettassi altro boh chi può dirlo magari succederà se vincessi un milione vincessi se vincessi un milione di euro quale sarebbe il tuo primo acquisto? una casa io ho piena gratitudine delle persone con cui vivo lo direi anche se ci fossero in questo momento sono da solo approfitto a fare il video ma voglio esiguo di vivere da solo se mi volessero continuare ad aiutare sarei ben felice ma ancora più felice di farlo in una casa mia bene eh, il video per me è finito non so come si svolgeranno queste prime e seconde parti probabilmente la seconda parte sarà un po' più lunga di io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanella per non perdere il prossimo video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!